è notizia di poco tempo fa che il governo italiano si è espresso con un disegno di legge contro il commercio e il consumo della cosiddetta carne sintetica cerchiamo di capirci qualcosa al di là della politica buongiorno a tutti e benvenuti a questo nuovo video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 carne sintetica. Al momento dell'uscita di questo video sono passati parecchi giorni da quando la notizia è uscita e avrete già sentito parecchie critiche a riguardo. Di questo parleremo solo come spunto perché non ho intenzione di fare un video politico ma come al solito mi preme spiegare la situazione dal punto di vista scientifico. Mi prendo la libertà di essere in questo video più biologo che nutrizionista perché voglio descrivere esattamente tutto quello di cui si sta parlando non limitarmi solo alla parte nutrizionale. La primissima cosa che voglio dire a riguardo è che la carne sintetica non esiste. La parola sintetico... Significa che letteralmente costruiamo un tessuto animale per farne carne, partendo da qualcosa che non è un tessuto animale, cosa semplicemente impossibile. I tessuti animali, come poi anche quelli dei funghi o dei vegetali, sono fatti da cellule e costruirne uno sintetico significherebbe creare delle cellule capaci di formarlo al momento non siamo assolutamente in grado di formare questo tipo di cellule in laboratorio quello che possiamo fare è coltivarle e farle crescere una volta che le abbiamo estratte da un animale quindi da ora in poi non parlerò più di carne sintetica che è un nome usato solo per sensazionalismo ma più correttamente di carne coltivata se eh, rimaniamo nelle descrizioni molto grezze non c'è nulla di diverso rispetto a quello che succede nell'animale le cellule crescono e formano i tessuti tutto qui. Cerchiamo di capire un po' meglio come funziona il tutto. L'origine delle cellule che verranno usate per il prodotto finito è sempre un animale. Può essere un bovino ma anche un maiale o addirittura un pollo o altro. Dipende solo dal tipo di carne che vogliamo avere. Generalmente si fa una biopsia e si usa quel piccolo prelievo come base ma si possono usare anche cellule staminali di origine embrionale. Chiaramente la carne coltivata non porterà alla chiusura di tutti gli allevamenti, ma altrettanto chiaramente ne verrà ridotto il numero, perché da, dal singolo animale si può ricavare molto più prodotto. Attenzione, non bisogna credere che quello che potremmo avere nel piatto derivi direttamente dalla biopsia, non è che ogni porzione corrisponda a un prelievo all'animale. In realtà le cellule prelevate si fanno moltiplicare, così facendo abbiamo molto più prodotto da utilizzare rispetto a quello che si potrebbe avere macellando l'intero animale. Già da questo è evidente che le risorse di terreno e di acqua necessarie per sfamare lo stesso numero di persone calano drasticamente. Una volta avute le cellule queste vengono quindi cresciute in laboratorio in contenitori particolari chiamati bioreattori. Questi sono contenitori in cui le cellule hanno l'ambiente ideale per moltiplicarsi. Di nuovo, non si tratta di carne sintetica, ma di carne coltivata e si coltiva in questi contenitori. Ed ecco in questo punto uno dei problemi paventati dai detrattori di questa novità, l'uso di ormoni. È vero che vengono usati ormoni per far crescere le cellule? No il terreno di crescita ovvero il liquido in cui sono immerse e che soddisfa tutte le necessità nutrizionali delle cellule è ricco di molte cose abbiamo ovviamente acqua e sali eh, nella giusta misura ma anche aminoacidi utili per la sintesi proteica una cellula che si moltiplica ha bisogno di moltissime proteine diverse vari nutrienti come gli zuccheri e i cosiddetti fattori di crescita questi sono probabilmente quelli che comunemente vengono chiamati ormoni. Hanno nomi strani come TGF o IGF eh, o simili, e magari alcuni di voi li hanno già sentiti associati a qualcosa di pericoloso, perché in alcuni testi um, è possibile trovarli associati alla crescita tumorale. In realtà mh, non c'è niente di pericoloso, né di sintetico, nemmeno in questo caso alle cellule questi fattori servono senza di questi non avrebbero lo stimolo a moltiplicarsi e sono gli stessi fattori che troverebbero se crescessero nell'animale l'idea è vogliamo avere più cellule per usarle dobbiamo dire loro di moltiplicarsi e lo facciamo con queste proteine che hanno appunto il compito di stimolare la proliferazione cellulare ovviamente non c'è in commercio e non ci sarà mai un mucchietto di cellule sparso eh, gli si deve dare una forma questa forma si ottiene usando un'impalcatura eh, sulla quale far crescere le cellule in tre dimensioni nelle zone del mondo in cui è già venduta la carne coltivata è sostanzialmente del macinato eh, quindi la forma è relativamente poco importante ma col tempo vedremo anche cose come bistecche o affettati L'impalcatura può avere un'origine vegetale, può essere formata da qualche tipo di polimero commestibile oppure può essere addirittura data da strutture preesistenti a cui sono state tolte le cellule. In ogni caso l'impalcatura sarà quello che darà la forma al prodotto e col tempo si potrà avere sia ehm, di origine sia di forme diverse. Oltre a questo chi ha assaggiato il macinato ora disponibile asserisce che non può essere paragonato alla migliore carne in commercio ma di certo è del tutto indistinguibile da un prodotto da banco come un hamburger o una salsiccia al supermercato questo perché ovviamente sono fatte della stessa cosa la carne coltivata è di fatto un hamburger che non ha bisogno della mucca per arrivare sulla nostra tavola ma cresce esattamente come la carne della mucca non possiamo parlare di carne sintetica perché è vera e propria carne del tutto identica a quella che molti hanno nel piatto quotidianamente c'è anche un altro aspetto importante le colture cellulari sono cresciute in ambiente sterile ed è quindi impossibile una contaminazione se non come secondaria la carne coltivata non ha alcun problema di escherichia coli o salmonella o qualsiasi altro patogeno. Mi viene in mente ad esempio quello che successe alla fine del secolo scorso con il morbo della mucca pazza. Una cosa del genere è semplicemente impossibile con la carne coltivata. La causa della malattia fu il fatto che le mucche venivano alimentate con mangimi ricavati da carcasse di altre mucche, diffondendo la malattia. Se avessimo già avuto la carne coltivata sarebbe stato impossibile. Infine parliamo degli effetti sulla salute. Non esistono ancora, ovviamente, dati a supporto di quanto sto dicendo perché è un prodotto molto di nicchia e non ci sono grossi studi definitivi, ma possiamo lavorare di logica. Abbiamo detto che la carne coltivata non è altro che carne, né più e né meno. Quindi, gli effetti sulla salute dipenderanno dal tipo di carne che si usa e magari anche dalla composizione. Avendo a disposizione la tecnologia per fare carni più o meno grasse, potremo avere gli stessi identici effetti delle carni magre o delle carni grasse oggi in commercio bisognerà vedere eh, se le carni che oggi chiamiamo lavorate ovvero gli insaccati gli affettati continueranno a essere cancerogene come le carni disponibili oggi ma come nutrizionista eh, sconsiglierò come faccio tuttora un consumo quotidiano di carne rossa o lavorate preferendo soluzioni vegetali la carne coltivata di pollo sarà da preferire, come lo è il pollo, rispetto al manzo, ma avendo la possibilità di regolare finemente la quota di grassi e anche il tipo di grassi contenuti, possiamo anche pensare a dei tagli di carne rossa più salutari. Insomma, non ci sarà probabilmente niente di nuovo da questo punto di vista, a meno di scoperte inaspettate o rivoluzioni tecnologiche che modifichino il prodotto. Sarà interessante capire quali e quanti minerali verranno incorporati nel prodotto finale. Immagino che eh, potremo avere carni di pollo ricche di calcio e di ferro o magari eh, con l'aggiunta di vitamine e antiossidanti. Il controllo fine della coltura cellulare permette di migliorare i valori nutrizionali della carne e quando i prezzi saranno accessibili potrebbe essere un modo per aumentare la qualità dell'alimentazione della popolazione. Il mondo andrà avanti e la ricerca in questo campo non si fermerà. E se i nostri governanti non cambieranno idea, rimarremo indietro con la tecnologia, perdendo un'occasione di crescita e sviluppo importante. In ogni caso questi prodotti faranno parte del nostro futuro, volenti o nolenti. Bene, questo è tutto. Se avete dubbi o domande, scrivete pure qui sotto, sono contento di rispondere. Io sono Giuliano Parpaglioni, se vi piacciono i miei video iscrivetevi al canale e noi ci vediamo la prossima volta.